Proprio su questo Ivan, infatti um, il DSM, no? che è il manuale diagnostico, cioè perché so dove vuoi arrivare. Ok. <ride> Beh, eh, no, non, non possiamo non in citarlo. Interno. Dai, vai, vai. Ma la risposta <ride> non sarà possiamo stella, Non possiamo non citarlo va bene, la domanda è molto semplice, uh, il DSM è questo manuale, questo grande manuale delle patologie eh, che viene diciamo ogni tanto revisionato, siamo alla quinta edizione e tra, in questa quinta edizione è stata inserita tra le um, dipendenze, le, tra una nuova categoria, le new addiction e tra queste c'è proprio anche la dipendenza da internet, allora visto che tu hai una voce un pochino fuori dal coro e questo a noi ci piace no? allora volevo chiederti a te un'analisi si critica di quando eh, eh, diciamo possiamo riconoscere i segnali, i campanelli d'allarme che ci fanno capire che magari o noi stessi o qualcuno che c'è accanto sta comunque cominciando a utilizzare mh, in maniera un po' distorta e disfunzionale eh, il digitale. Beh, come per ogni dipendenza, quando eh, questo comportamento inizia ad essere disfunzionale per la propria vita o oh, per, per, per la vita di chi li circonda è relativo perché, però soprattutto per la propria vita, questo è un po' come per, tutte, per tante altre eh, definiamo le dipendenze. Ad esempio, io penso. Quali sono altri... questi segnali? Sono allora, questi segnali? I, beh, i segnali sono sicuramente eh, alterazioni dell'umore, il fatto di eh, appunto, prima ho parlato di fear of Missing Out. Quindi comunque l'incapacità di lasciare questo dispositivo banalmente anche nell'altra stanza, ad esempio. Eh? Eh, magari so, sono a cena, io ad esempio quando sono a cena il cellulare, perché la, la cena, la cucina è in un'altra stanza, banalmente rispetto al salotto, il cellulare sta nel salotto, perché tanto penso se qualcuno ha urgenza, mi telefona e sento squillare, mm. ad esempio. Okay? Invece eh, le persone che non riescono... A separarsi. A separarsi, esatto, questo sicuramente. quindi segnale. Esatto, sì, eh, così come la, eh, la, il controllo spasmodico eh, del mezzo, penso ad esempio alla gente che aggiorna Facebook ogni tre secondi, ma cosa che sia cambiato il mondo in tre secondi, nei quattro amici che hai, tra l'altro. <ride> Insomma, eh, questo discorso qui. Però attenzione, perché eh, sulla dipendenza bisogna essere molto... Andare molto delicati, perché Perché in realtà molto spesso dietro a questi comportamenti non c'è tanto la dipendenza da smartphone, ma si tratta di disagi ben più profondi. Ok? Quindi attenzione, perché non è Internet che genera dipendenza, ma sono le persone che per vari motivi loro trovano in Internet il rifugio, lo sfogo, la catarsi, e così via. Okay, Quindi la tua visione è di un Internet compensativo? Sì, sì, sì. Allora, il più delle volte sì. Eh, questo lo dicono anche le ricerche. Pensiamo ad esempio ai vabbè, famosi kikomori. Sì. Purtroppo ormai gli kikomori vengono associati all'uso da dipendenti di Internet, di videogiochi e di tecnologia, che in realtà è un errore. Ok, ti fermo un secondo, sì, sì, Ivan, certo. gli Ikikomori, per chi non conoscesse Grazie. questo uh, particolare, um, particolare fenomeno, è, sostanzialmente, detto molto brevemente, è una scelta consapevole che alcune persone fanno di ritiro sociale, per cui a un certo punto decidono di non interagire più con il mondo esterno per un certo lasso di tempo e si ritirano, uh, diciamo, da quelli che sono i contesti più generali, più generici di relazione sociale, ecco. Uh, e gran parte del loro tempo, appunto come stavi dicendo anche tu Ivan, lo occupano uh, con altro genere di attività. Esatto, no? che non è necessariamente internet, perché io sono per lavoro, mi occupo anche di queste cose, sono anche entrato in contatto con ragazzi in questo caso, perché vabbè, la popolazione sta crescendo, comunque tendono ad essere ancora molto giovani, almeno in Italia, ehm, e in realtà non è, così che, eh, non è così scontato che passassero tutto il tempo su internet. E io ho conosciuto ragazzi che ad esempio passano tutto il tempo a suonare, a leggere e via di questo passo, eh, quindi attenzione, in questo caso purtroppo dicevo, eh, la, questo fenomeno viene associato con l'utilizzo intensivo di internet, eh, dei videogiochi, dei digitali in sé, allora ecco che si confonde la causa e si confonde l'espressione del disagio, ossia si pensa questi ragazzi stanno chiusi nella loro cameretta tutto il giorno perché stanno su internet. In realtà no, molto spesso, quasi sempre, in realtà è il contrario. Uh -huh. Cioè stanno su internet perché stanno chiusi tutto il giorno nella loro uh -huh. cameretta e in qualche modo il tempo se lo passano. Ok, quindi, ah, tanto è vero che finisco solo un attimo questa introduzione a questo discorso. Il fenomeno degli Ikikomori come problema sociale viene studiato in Giappone sin dagli anni Ottanta. Quindi abbondantemente prima di internet, il fatto che, il, che adesso si parli tanto di internet, di Kiko Mori, eccetera, eccetera, è semplicemente un discorso di timing, molto semplicemente, perché? Perché nella nostra società, quindi la società italiana, la società occidentale, si sta sviluppando in questi anni, in cui guarda caso c'è anche il digitale, mm -hmm. ma le cause sono tutt'altre, ok? questo. sì. Sì, no, questa, questo collegamento che hai fatto di come l'internet rappresenti uno strumento di compensazione che uh, spesso facciamo di altri disagi personali, intrapsichici. Hai accennato anche prima all'ansia, se non sbaglio. Sì, sì chiamavo, esatto. Eh, quali, quali sono, diciamo, le, uh, con che cosa si incastra no? l'utilizzo uh, compulsivo di, di internet? Uh, con quale disagio interiore si concilia di più? Beh, allora, innanzitutto c'è appunto il discorso dell'ansia, perché? Perché l'ansia, attenzione, l'ansia non è tanto l'utilizzo intensivo di internet in generale, quanto il controllo spasmodico dei social network, tipo il Facebook. Prima ho citato quelle persone che ogni due secondi vanno su Facebook, leggono i primi posti della bacheca, poi aggiornano, poi i primi posti della bacheca, poi aggiornano, aggiornano, aggiornano, ok? Ad esempio, perché, perché eh, l'ansia... Questo atteggiamento che cosa, eh, che cosa denuncia? Eh, eh, noi, allora, l'ansia di per sé, tra i vari elementi, ha l'idea, di eh, il tentativo di controllare l'ambiente che ci sta intorno. Eh, con il digitale, ecco che io sono sempre lì che controllo su Facebook che cosa sta succedendo, ad esempio. Okay? Questo è un esempio. Mm, certo, certo. Quindi sicuramente c'è questo discorso qui. Eh, dietro il ritiro, il rifugio... Nel digitale c'è anche, anche banalmente la fatica a, me, a mettersi, ad esporsi in prima persona. Allora ecco che la distanza, lo schermo mi offrono l'illusorietà di una protezione e quindi io mi sento più eh, più portato ad interagire, ad esempio. Però attenzione, perché anche questo è interessante, dentro certi limiti, perché delle ricerche hanno confermato che in realtà il... Eh, il modo con il quale tu interagisci sui social network, ricalchi in qualche modo la modalità con la quale tu interagisci al di fuori, cioè tradotto se sei a sociale fuori, fare fatica anche sui social network, magari certo. ci proverai qualche volta, però prima o poi finirai per non parlare più con nessuno, ad esempio, eh, quindi c'è anche questo quest elemento che è anche molto importante.